Il design sistemico progetta le relazioni tra i componenti che generano il sistema, valorizza l'identità e le risorse locali e produce sviluppo e benessere per il singolo e la collettività. Le relazioni tra i componenti si generano attraverso l'interazione per trovare un equilibrio. Il risultato è la qualità del sistema creato. L'identità nasce dalla consapevolezza dei propri valori che si esprimono attraverso i comportamenti il confronto tra comunità locali produce una cultura locale agendo in maniera innovativa sui processi e le loro relazioni si crea un'economia definita blue economy la crescita avviene per autopoiesi e ciò che si ottiene è uno sviluppo sostenibile